Qual il logaritmo naturale di 1 fratto E alla sesta? Allora, questo numero E è un numero che vedremo più avanti, più approfonditamente. Comunque, tenete presente che è un numero che vale 2,718, mi sembra, e ha infinite cifre dopo la virgola, non è periodico, quindi non è possibile scriverlo sotto forma di frazione, è un numero irrazionale. È un po' come pi greco. Okay? ha un ruolo diverso ma è su tutte le calcolatrici mm, scientifiche quindi eh, vuol dire che è un numero che ha delle applicazioni molto forti alla realtà il logaritmo naturale quando trovate scritto ln eh, non è altro, e anche questo ce l'avete sulla calcolatrice non è altro che il logaritmo, logaritmo naturale di x vuol dire come scrivere logaritmo in base e di x ok? Quindi qua ci chiede qual è l'esponente da dare a E per ottenere 1 su E alla sesta. Allora intanto 1 su E alla sesta lo ribaltiamo in modo tale da scriverlo come potenza di E. Allora so che se ribalto la base di una potenza questo equivale a cambiare il segno all'esponente. Quindi qua mi si chiede qual è l'esponente da dare a d per ottenere e alla meno 6. Evidentemente è meno 6. Questo esercizio sotto è molto simile, ha solo una piccola complicazione che è la radice quadrata. Allora io prima cosa porto su e alla quinta cambiando segno all'esponente. Dopodiché non faccio altro che trasformare l'estrazione di radice quadrata in una potenza e so che equivale a elevare a un mezzo. Qui ho una potenza di potenza, quindi devo moltiplicare gli esponenti, meno 5 per un mezzo fa meno 5 mezzi. Quindi l'esponente da dare a E per ottenere E alla meno 5 mezzi evidentemente è E. Scusate, è meno 5 mezzi.